zero otto uno uno nove Perfetto, buonasera, amici e amiche, benvenuti a questa nona. Puntata di punti di vista trasmissione realizzata in collaborazione con AC Production e con la testata giornalistica Napoli News Magazine come così da sempre. Stasera abbiamo degli ospiti molto importanti, ma io continuo con lo spottino iniziale. Potrete seguirci se il segnale ci aiuta. A causa maltempo mi pare che ci siano problemi sulla linea Facebook e, oppure chiamando al numero che apparirà in sovraimpressione oppure sul canale 93 del digitale terrestre TLA e la Rete. Eh, questa sera abbiamo il piacere di avere in studio Alessandra Caldoro, direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, Buonasera, il dottor Antonio Ferrieri, presidente Confapi Napoli, il dottor Roberto De Laurentiis, Presidente Antico Borgorefici, già sì. stato nostro ospite. Buonasera. E il collega, amico Alessandro Scitarella, giornalista. Perfetto, noi, il tema della puntata, noi a sorpresa perché non avvisiamo mai i nostri ospiti qual è il tema, anche se loro insistono, premono per sapere. Non ci resta che piangere il tema della puntata, ma in sen nel senso più ottimistico del tempo e del del senso, diciamo, anche perché qualcuno ci dice ma no, voi come trasmissione a volte siete molto pessimisti, no, noi siamo molto realisti, guardiamo in faccia alla realtà e diciamo le cose o cerchiamo di dirle così come stanno. Partiamo immediatamente da Roberto De Laurentiis, così come in ordine di telecamera, antico consorzio Borgorefici, una storia lunga, Nasce nel 2000, se la memoria non mi inganna, da allora ad oggi passi da gigante, cosa è cambiato? Allora, diciamo, da un punto di vista evolutivo è cambiato molto perché abbiamo creato questa scuola, che detto tra virgolette espone molti artigiani che lavorano un po' in tutti i dati. Da un punto di vista di, diciamo, di lavoro, abbiamo lanciato molti lavori e la tradizione l'abbiamo riusciti a custodire. L'economia, in questo momento, purtroppo non gira perché lo, sprint, lo spread. Eh, ha avuto tutte queste problematiche, ovviamente. Lo tu... spread, questo è sconosciuto. Questo è sconosciuto, sì, tutti ne parlano. Pochi e tutti pochi. ne parlano, però a un certo punto, se voi vedete, i, i, i preziosi sono saltati, la materia prima è saltata in un modo. e proprio. Ha influito moltissimo, moltissimo questo conflitto, certo. Ha influito anche questo, non molto, però ha influito perché quando le borse le azioni delle borse calano, crollano, tutti si buttano sui metalli preziosi che hanno fatto, creato dei fondi di investimento in oro e in argento che ovviamente è un bene, ancora tutt'ora un bene rifugio eh, for, da un punto di vista lavorativo lo posso dire forse è una fortuna perché non molti capiscono che pure un grammo d'oro, un grammo d'argento un domani potrà essere sempre rivalutato rispetto all'elettronica che i, molti ragazzi si buttano sull'elettronica ma eh, finisce là il rapporto, non teosalizzano teusorizza, i, i, i loro risparmi e ovviamente anche con le, le cerimonie, questo covid, un po' di tutto ci ha un po' bloccato però un leggero risveglio si, si, vede, si vede e speriamo che questa guerra non ci porti altri problemi perché ovviamente se vengono a aumentare in una famiglia la, la fattura del gas, dell'energia elettrica quel poco di risparmio che volevano anche investire nel nostro settore che trattiamo bene per lo potrebbe avere dei problemi una ricaduta negativa nel nostro settore Sulle fami, perfetto Presidente Ferrieri, una domandina facile facile noi eh, Confapi registra, questo è un dato Confapi nazionale 23 cittadini abbandonano la campagna. qual è la chiave di arresto per questa emorragia? E diciamo che per anni noi abbiamo pagato lo scotto che le istituzioni chiaramente ci hanno abbandonato. Di conseguenza le giovani emergenze, emergenti, eh, molti sono andati fuori. Io tengo l'esempio del mio figlio, che mio figlio nonostante ciò aveva un locale qui a Napoli, al Bovero in via Scarlatti, un giorno ebbe una rapina, di conseguenza disse: Bab, io me ne vado da Napoli perché io voglio lavorare, però voglio vivere pure. Uh, chiaramente, con i risparmi che io guadagno. E questo è stato il motivo principalmente da anni, poi tu, insomma, se entriamo nella storia, il Sud, insomma. È un fatto voluto. È la sorella di Stefano Caldoro. Io rispondo ogni tanto a qualche amico che ci scrive, che ci scrive. La figlia di Tonino Scusami, Presidente. No, no, non ti preoccupare, no, ti dico se per... andiamo un po' indietro nella storia, è un fatto voluto: insomma, che hanno sempre voluto mantenerci. Tu un sei po presidente no. di una grandissima associazione che dà un contributo enorme all'economia sì. e allo sviluppo anche della campagna però lanciamo anche messaggi positivi, messaggi di speranza, voglio dire. No, no, sicuramente, ma tu figurati io. Anche perché sei no. un imprenditore io da generazione, avrei, avrei potuto lasciare tutto, mio. io personalmente io sono uno che guarda sempre positivamente la cosa, avrei potuto abbandonare tutto a Napoli e andare a Milano insieme a mio figlio a costruire, pur perché... Lei è meno faticata rispetto a questo, tu che tu lo sai, io vivo in un quartiere dove purtroppo veramente siamo sul fronte tutti i giorni, però io amo Napoli, sono convinto che con gli anni sicuramente qualcosa cambierà, già qualcosa sta cambiando fortunatamente, ma principalmente pure nella mentalità dei napoletani hanno visto che... Comunque il turismo, principalmente alle ricchezze che noi abbiamo, oh, se noi gli diamo il giusto valore, ci possono dare la possibilità eh, di vivere. E' uno tutti l'esempio dei quartieri spagnoli che sì, si esatto, sono riconvertiti bravo. un pochino come fecero in, in Portogallo a Lisbona circa 20 anni fa, oggi, e, e, e un è, si chiama Bario Alto, il quartiere che equivale proprio ai quartieri spagnoli napoletani, anche morfologicamente oggi sono uno dei punti di maggiore afflusso turistico. Presidente, torno da te fra un minuto. Alessandra Caldoro, noi stiamo parlando di economia, di politica e poi ci divertiamo anche con il collega Alessandro che è molto tagliente in tantissime cose, io sorrido su questo. Alessandra Caldoro, freschi freschi da elezioni amministrative. Uno dei partiti di governo è letteralmente sparito a livello nazionale, stiamo parlando di una forbice che va fra il 2 e il 4% nazionale, ha tenuto ancora un pochino qui in Campania, però diciamo che è una nave che cammina a vista senza comandanti e parlo del governo centrale, ma anche il governo regionale e cittadino delle lacune terribili. A lei. Beh. Il nome potrebbe essere cambiato da Movimento 5 Stelle a Movimento 5 Gatti, perché, sono gatti. Sì, 5, perché così manteniamo ah, ecco il, il sì, loro numero, però diciamo che oramai sono eh, diventati veramente poco, ovviamente quando una forza politica non è coerente, quando una forza politica eh, dice delle cose e poi fa l'esatto contrario, quando una, una forza politica è così giustizialista, che è la cosa che io poi più rimprovero al Movimento 5 Stelle, erano arrivati dicendo che rivoltavano il, il Parlamento, hanno fatto le peggiori cose, l'occupazione del potere, l'ottizzazione. Giustizialisti sulla carta, perché poi nei fatti, eh? ne fatti ci hanno tantissimi indagati. Sì, certo, ah. e lo sono ovviamente perché c'è sempre questa cosa che fa parte molto della, della, della sinistra, e anche del Movimento 5 Stelle la doppia morale e il giustizialismo a convenienza come il garantismo sono garantisti quando, con, quando conviene a loro e sono giustizialisti sempre quando Dove conviene a loro e Fratelli d'Italia è andato molto bene a livello nazionale a livello regionale abbiamo ancora parecchi problemi i risultati non sono stati perché poi bisogna dire le cose come sono andati i risultati non sono stati dei migliori ma qui c'è un'anomalia rispetto al resto dell'Italia uh, dell che qui abbiamo uh, Vincenzo De Luca che mh, controlla tutto. E io mi vorrei un attimo riallacciare a quello che veniva detto prima. Uno dei problemi più grandi che noi abbiamo dei nostri giovani e soprattutto l'avremo nel futuro è che la Campania è la regione in Europa che ha avuto per più tempo le scuole chiuse e questo i nostri ragazzi lo pagheranno, inevitabilmente. Perché molti sono, hanno abbandonato. Sì, L'abbandono scolastico Presidente altissimo bocciata dal TAR. L'iniziativa del Presidente è stata, tra l'altro fu un ricorso fatto presentato da noi e sono state poi riaperte le scuole, però purtroppo lui ha ricorso al Consiglio di Stato e ha avuto ragione almeno su una delle sentenze del TAR, ce ne sono più. E noi stiamo aspettando perché ce n'è una soprattutto che è importante perché apre la strada ai risarcimenti, alle cause risarcitorie, quindi i cittadini della campagna dovranno essere risarciti e quello che io dico nel caso ovviamente la sentenza del TAR verrà confermata anche dal Consiglio di Stato è che i cittadini della campagna dovranno essere risarciti automaticamente perché la scuola è statale è un servizio essenziale senza contare poi scuole, tutti i danni formativi, eccetera. È un diritto costituzionale, certamente, ma comunque è un servizio essenziale che è stato interrotto illegittimamente, ovviamente se la eh, sentenza del TAR verrà confermata dal Consiglio di Stato, dal Presidente della Regione. E quindi qualcuno dovrà pagare, e compreso Manfredi, che non ha detto una parola. Eh, sulla chiusura delle scuole poi che, andiamo su Manfredi non, non eh, volevo che... solo dire il fatto dei panni stesi che poi ha ritrattato ha detto no non era bene non, non lo volevo dire vanno fermate io l'ho detto ieri pubblicamente le stese della camorra non le stese dei panni cioè qua e credo che stiamo, cosa, che ci sono problemi molto come seri come avrebbe detto Massimo Trois sornamentale sornamentale certamente perfetto Alessandro Citarella Alessandro noi ho fatto intervenire per ultimo perché abbiamo sentito un attimino la situazione macroeconomica per quanto riguarda un settore specifico dell'economia regionale, poi l'intervento abbastanza caustico del Presidente Ferrieri che ci stanno delle paure, delle ansie in alcuni settori dell'imprenditoria ancora e ultimo ma solo in ordine cronologico l'aspetto politico l'assenza, la grande assenza della politica perché tu come me che frequenti anche i palazzi della politica nazionale sai benissimo che i decreti non si, la, non si discutono più i capigruppo e le commissioni hanno dieci minuti non a testa ma per tutta la commissione per stabilire se votare o meno un procedimento sempre. e quindi si va avanti a colpi di fiducia che sta succedendo in questo paese? Ma, uh, io mi ricollego velocemente a una cosa che ho letto due giorni fa, eh, che è una cosa secondo me di una gravità enorme. Allora, in Italia si, si tende, Italia si tende um, da un po' di anni a fare la copia di quello che è peggio, di quel, del peggio che si fa altrove, negli altri paesi. In, negli ultimi tempi, proprio negli ultimi due o tre anni. A furia di commissariamenti fatti con non politici ma con soggetti provenienti esclusivamente dalla, dal gota bancario, perché parliamo di Monti, parliamo di, di prodi, parliamo di tutta gente che è stata stipendiata a livello di dirigenti internazionali da Goldman Sachs e soggetti similari, quando non da, da istituti bancari di, di, di livello mondiale ce li, eh, ce li ritroviamo qui questa situazione entrando praticamente sia in Italia che in Europa che cosa ha prodotto? intanto in Italia ha prodotto una deculturizzazione politica completa nel Parlamento, noi abbiamo gente che di politica non, o non legge o non scrive le due cose assieme pare che non riescano a farle perché veramente ci sono delle cose che poi sistematicamente i consigli di Stato e altre istanze similari quando non la stessa Unione Europea boccia, distrugge, toglie da mezzo e poi vediamo invece entrare ehm, diciamo, decreti, provvedimenti fatti a livello eh, di Bruxelles. La cosa peggiore di tutte, come dicevo cioè, prima. Che partono sì, più che sì, sono proprio delle, delle vere e proprie disposizioni. Io vi faccio solo un esempio perché mi si sono letteralmente sbarrati gli occhi due giorni fa. È capitato questo a Bruxelles. Praticamente la Commissione dell'Unione europea, cioè poche persone, hanno sostanzialmente deliberato che il nucleare e le centrali a gas devono entrare nel discorso dei finanziamenti dell'Unione europea. Perché servono alla transizione ecologica? Che cosa è accaduto nel Parlamento europeo? È accaduto che la maggioranza abbondante oltre 300-320 persone che hanno votato contro attorno alle 200 sostanzialmente hanno bocciato in tronco questa cosa sono arrivati al muro contro muro e che cosa è saltato fuori? Che pros molto prossimamente si riandrà al voto in Parlamento e se il Parlamento europeo non voterà con almeno due terzi larghi contro questa cosa, la Commissione dell'Unione europea, cioè quelle poche persone, imporranno a un Parlamento intero la loro volontà contro il volere della maggioranza degli Stati europei, degli eletti. E in Italia mi pare che si stia andando in questa direzione. Dando pochi minuti eh, alla, alle discussioni, le discussioni sui temi non ci sono più. Questo perché? Perché manca completamente oramai la visione della società. Io non ho mai ben capito quale sia la reale funzione istituzionale del Parlamento, la conosco benissimo, quella là che ci, ci viene narrata però ne, fra le righe, eh, da detto ai lavori, ci sono anche stato a Bruxelles più di una volta, io non, non l'ho mai capita sta cosa, gente che parla di tutto, fa foto, giocano fra di loro e poi eh, emettono, eh, diramano delle leggi, delle imposizioni ai governi che cambiano la vita sociale di milioni di persone. E, io penso che la gente dovrebbe andare a vedere questa gente che fa, chi sono e soprattutto cosa intendono per Parlamento, un Parlamento mai votato, mai eletto, sono un gruppo di persone che vengono selezionate, scelte e decidono vita, morte e miracoli di popoli interi. Noi siamo sotto pubblicità, non vorrei fare arrabbiare i nostri sponsor, quindi pubblicità, ripartiamo da qui.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 Ti aspettiamo a Napoli, in via vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail info chiocciola eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.sidelmed.it.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 081 8 1 Eccoci qua, ritornati in studio, il bello della diretta che noi chiacchieriamo sempre in questi pochi minuti eh, di, di stacco per eh, la pubblicità, stavamo appunto parlando ancora una volta di cosa manca, cosa manca in questa città, mancano tantissime cose, dal mio punto di vista e me ne assumo la responsabilità, manca anche il sindaco, eh, si è sperato tanto, non io, eh, che arrivasse un sindaco nuovo, un sindaco che potesse in qualche modo, senza bacchette magiche, nessuno si aspetta queste cose, queste eh, rivoluzioni copernichiane, ma quantomeno che facesse capire è cambiata, è cambiata dalla, come si dice, la dritta, eh, andiamo in una direzione diversa. E parlando delle cose che mancano, no, Roberto, eh, lei sta in un'area che è storicamente meravigliosa, una delle più antiche, pochi conoscono la storia vera del borgo Orefici, eh, il rilancio commerciale è legato all'urbanistica e c'è un'urbanistica che come dire, a singhiozzo sembra migliorare, ma manca ancora qual qualcosa in quell'area. Cosa manca? Oh, urbanisticamente, diciamo con la riqualificazione urbana avuta nel, nel 2005, è cambiato un poco. Noi do, speriamo di diventare zona turistica. Però diciamo, in questo momento è come se i turisti si scansassero a noi. Anche se abbiamo una scuola con il museo dell'arte La ora, bolla, bellissima la bolla, una bellissima iniziativa. Che tanti giovani abbiamo creato pure un, un so, i diciamo, grandi firme vengono da voi. Sì, anche le grandi firme vengono da voi. Senza fare pubblicità. Senza fare pubblicità. Grossi nomi dell'industria ora internazionale e italiana vengono a prendersi i nostri ragazzi che siamo riusciti a formarli in modo concreto, creiamo degli artisti noi creiamo, non solo orafi. Però a noi ci manca un qualcosa che come per esempio tu. Tutti... Non è che mancano un po' le iniziative, per esempio voi veramente fate delle cose straordinarie che io ho visto con i miei occhi. Fare non lo so allora, del, Noi abbiamo fatto delle exhibition, delle cose che potrebbero Lo facciamo eh, abbiamo pure in programma di fare a ottobre qualcosa che poi non svelerò adesso se rius ci riusciamo però una chicchetta così un'anticipazione diciamo, ce stiamo dare. cercando un po' ci hanno chiesto da tutta Italia di fare la fila del vintage degli orologi, dei pezzi di ricambio che io non Carino. sapevo è un mercato che attrae Tantissimo. persone da tutta Italia se il comune ovviamente ci sarà vicino perché ovviamente dovremo allestire gazebo e far venire ma già mi hanno scritto più di 20 espositori da tutta Italia che vorrebbero venire a Napoli la prova l'abbiamo fatta con il nostro orologiaio, che in un pomeriggio di sabato ha fatto venire 100 persone da tutta Italia. E allora questa chicca, se riusciamo a parlare, le istituzioni ci saranno vicine, senza crearci problemi burocratici, perché il problema è sempre quello, in una zona che io definisco sempre una delle zone più sicure di Napoli, perché abbiamo un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24, io come dirigente di Confocommercio sono sempre presente con le forze dell'ordine, un problema l'abbiamo, non funzionano più le telecamere pubbliche. Dipatti qua ma non è un colpo, è colpa del diciamo non del comune, ma penso più che altro della prefettura in questo momento che forse nel passato ha scelto altre zone e non la nostra, che siamo forse la, quella un po' più a Quindi rischio. Quindi il monitoraggio a campione? No, hanno fatto per esempio il problema che mi dicevano in prefettura che sono stato ascoltato, mi ascoltano. Che il problema fanno gli impianti nuovi, ma poi non c'è manutenzione. Perché mentre il Ministero fa la pratica per la manutenzione, le, le, le telecamere non funzionano più, ma non è solo il colibice, noi già le avevamo e capire in tutte mi, le mi zone. Mi, chi... cadono, mi cadono le braccia, mi cadono le braccia. Eh, la, la sanità non funziona i piatto letto non funzionano più e lo posso dire. Che ma non è colpa, è colpa, non è manco del nostro governo, è proprio a livello di Roma che il Ministero degli Interni dovrebbe fare questi contratti di manutenzione, che non ci sta. Così mi hanno spiegato, poi non so se siano verità o meno. Vabbè, noi ce ne, ci informeremo e ci assicureremo delle cose che diciamo, anche perché abbiamo delle responsabilità poi eh, dirette. Eh, Presidente Confapi, io lo so che lei ricopre una carica importante, però lei è in istituzione a Napoli lei cuore di spogliatella eh, oh, non dico con cadenza annuale lei mi, mi tira fuori una novità mi tira fuori dei record addi addirittura mondiali internazionali cosa bolle in pentola nei vostri laboratori? no diciamo quello che abbiamo fatto dai. Io voglio fare una precisazione io sono presidente con Fabio del settore agroalimentare eh certo non certo. No. Uh, allora, mh, gli imprenditori mh, purtroppo devi stare sempre sul pezzo e devi cercare sempre di avere una marcia in più rispetto agli altri, altrimenti sei tagliato fuori dal mercato. Certo, certo. Il mondo cammina, va avanti, e se non... Il fatto di ogni tanto di avere un'iniziativa, di trovare qualche innovazione, qualcosa. Tu sai che l'innovazione molte volte serve l'ossigeno per la tradizione, serve pure per mantenere viva quelle che sono le nostre tradizioni. Il mio settore è un settore che negli ultimi anni è cresciuto molto, specialmente il prodotto che io tratta, era un prodotto che prima... Era considerato solo ed esclusivamente se uno lo doveva regalare nel momento che viaggiava lo portava in qualsiasi ceto sociale e sicuramente uh, aveva un riscontro di, eh, molto gradito. Invece oggi fortunatamente il napoletano che prima si era allontanato è ritornato a Natala a mangiare questo dolce che è eccellente e di conseguenza questo ci fa molto piacere come, mi fa molto piacere che molti eh, colleghi, alcuni anni fa quando ho iniziato questo, questa, ricerca, eh, questa ricerca di fare questa innovazione, io, ci sono state tante critiche e oggi... Insomma, sono una delle pasticcerie un po' più copiate pure dai nostri colleghi. Però questo, questo ci mi, fa onore. Questo mi fa piacere, vuol dire che eventualmente qualcosa di buono è stato fatto. Vogliamo no, dire no. qualcosa delle genialità che ha riscoperto? No, io beh, ricordo diciamo una no, sfogliata no. all'Aragosto, ricordo male. No, noi la prima sfogliatella salata, io ho fatto catering per molti anni, la prima sfogliatella salata io la presentata a un buffet di benvenuto. Uh, che era astice e zucchini internamente astice, sì, sì. Astice. Ed ebbe, ed ebbe un era maggiormente successo. cara <ride> sì, un grosso successo andava bene per la banchettista, però poi ci rendemmo conto che per i locali dovevamo mettere un prodotto che dovesse essere ugualmente di qualità però che cioè, era molto Guardate ragazzi, fate cadere le braccia scusami Presidente, dove sta la di sfogliatello? Mamma mia l'abbiamo detto già <ride> Ma... Abbiate pietà, cuore di spogliatello ormai sta in via Toledo, piazza Garibaldi, corso Novara, all'interno della football della stazione centrale. Di Nava. fatemi domande difficili, non mi fate queste domande. Ti voglio bene lo stesso. Giacinto, vai, vai, Presidente. No, ti stavo dicendo. Uh... Ma ho perso un po' il filo <ride> no stavamo parlando della banchettizia che ah, quella là l'assice sì, stava sì, sì, no ma sono gli amici da casa che non posso all epoca. trascurare all'epoca facemmo questa sfogliatella poi decidemmo chiaramente di fare un prodotto ugualmente di qualità e fu la prima dopo quell'assice cioè, e zucchino fu con le salsicce e friarie e quella è stata una poi inizialmente delle più copiate, anzi io mi ricordo che capivo un articolo di un giornalista del mattino che a suo tempo mh, si trovava, era ospite a Corte dei Leoni in questa occasione e mi fece un articolo che lui aveva mangiato questa sfogliatella, per lui all'epoca fu una grossa novità e quando poi mi copiavano inizialmente io ci rimanevo male. Hai mai assaggiato qualche ognuno... imitazione? No, ti deve essere sincero. Non sono difficile. No, difficilmente entro in una pasticceria di un collega, difficilmente. a me non mi piace criticare gli altri colleghi. No, no, non, non come critica, come no, curiosità. No, no, anche no, no, per... Ma io dico ognuno di noi, siamo bravi, anzi, io sono stato nell'associazione pasticcere per molti anni. Eh, Uh, ho cercato di dare un po' della mia esperienza Mimmo signoria ha assaggiato tutte le tue delle, le, i tuoi dolci Grazie. Mimmo un, un caro saluto anche a nome del Presidente comunque eh, niente eh, ti stavo dicendo all'epoca quando iniziavano a copiarmi quell'articolo era un motivo per uh, chiaramente per smentire che molti si davano alla paternità del prodotto non, però poi alla fine, oggi non me ne frego più di tanto, non no, benissimo. Anzi, ne sono contento che... Certo, certo anzi, me. parlate di me anche male, ma parlate di me, insomma, lo diceva anche mio zio. E, dottoressa Caldoro, allora, c'è il vuoto di potere più pieno della storia di questa Repubblica in questo periodo, c'è un vuoto che è talmente vuoto che è zeppo. C'è da fare tanto, io francamente facendo il giornalista ho sempre un, un senso critico eh, delle cose che avvengono e lo dico io assumendomene la responsabilità, manca qualcosa, c'è un governo dal mio punto di vista mai eletto, mai votato perché è un, un governo che ha cambiato casacca in corso d'opera tradendo il voto degli italiani Abbiamo avuto un partito abbiamo un partito che è stato bocciato per ben sei volte in sede elettorale dagli italiani, che è il PD, io faccio cognomi e anche nomi, che stranamente però sta al governo detta legge cambia, e cambia la, na, la nostra vita senza essere mai stato promosso dai cittadini. c'è tuttavia un'assenza importante, manca un'opposizione a livello nazionale, Manca un'opposizione a livello regionale. Io non so neanche al comune se esista un'opposizione. Mi dica lei, lei che, che vive nei meandri dei palazzi, ci illumini anche un attimo? Noi abbiamo un discreto da, da ascolto. Parliamo, eh. Partiamo dal Nazionale, poi andiamo sul Noi regionale Noi siamo qua tutto orecchie, io l'ho invitata per, per allora, sentirla. Sul Nazionale, hai già detto tu la, la prima parte, abbiamo un governo. Mh, che è stato, perché la, la nostra è ancora una Repubblica parlamentare, tra l'altro proprio Fratelli d'Italia siamo sicuri di questa cosa? Eh no, non lo siamo infatti, tant'è che Fratelli d'Italia sta promuovendo una legge di iniziativa popolare, stiamo facendo la raccolta delle firme per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica un tema... Questo, un tema antico che però risolverebbe tutti i problemi perché ricordiamo che non dopo le elezioni il centrodestra non... aveva, e cioè perché finché c'è il PD al governo certo non passerà mai che continua a governare senza mai essere eletto il problema sono anche le istituzioni vertici, cioè quelle che dovrebbero garantire, e non ho paura a fare il nome di Mattarella, perché il centrodestra aveva vinto le elezioni, ha dato l'incarico al partito di maggioranza relativa, che era il Movimento 5 Stelle, che poi è riuscito a fare il primo governo con la Lega, il secondo peggio ancora, con il PD, legati solamente da voglia di potere e non da voglia di risolvere i problemi degli italiani. Ma come torna a un parlamentare dopo che ha fatto una cosa del genere? Come? come eh, torna a casa? Cosa racconta la moglie ai figli? Ma il problema è che i parlamentari oggi non... ed è questa l'altra la Le segreterie li così. È, cioè, ma questo è un problema che però non ci dimentichiamo furono gli italiani a togliere le preferenze dopo il periodo di Tangentopoli è stato un grande errore i parlamentari devono, avere, devono essere eh, eletti e non devono essere selezionati a Roma dalle, segreterie, a Roma, nazionali, dalle, certo. dalle segreterie nazionali noi stiamo facendo come Fratelli d'Italia un grande lavoro siamo l'unica forza di opposizione perché siamo l'unico partito che è all'opposizione parliamo questo della, del governo centrale e I numeri sono quelli che sono. Fratelli d'Italia alle ultime elezioni ha preso il 6%, quindi il numero dei parlamentari è molto basso, facciamo quello che possiamo e Fratelli d'Italia se si, si è opposto però, aspetta, a tutte le nostre liberali. Mi lascio lasci un, lasci un po' dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore. La Meloni che eh, corrono voci ormai da tempo che potrebbe addirittura essere il primo presidente del Consiglio. Eh, diciamo di destra eh, donna donna. Eh, beh, chiaro, la Meloni, Giorgia, no, donna nel senso il primo presidente del consiglio donna anche eh potre... no, di destra e donna è eh, più, eh, è più sì. forte ancora però un sacco di annunci un sacco di annunci però poi prende il 6% no ma beh, no, di cosa parliamo a livello nazionale siamo andati adesso alle amministrative e amministrative un voto completamente no, diverso di campagna Stiamo parlando della Campania. Avevamo ma... lasciato il governo, no? Ma a quali elezioni ti riferimento? Le, ultime, le amministrative. ultime amministrative. Certo, certo. Eh, però l'ho detto prima, eh, in Campania c'è un fenomeno molto particolare, c'è un voto molto controllato dal punto di vista eh, clientelare, c'è un voto molto controllato dal punto di vista politico. Vincenzo De Luca oggi ha la regione, tutte e cinque le province, Napoli la città metropolitana e tutte e dieci le municipalità. E, e ovviamente diventa molto complicato nel momento in cui c'è un'occupazione di potere totale da parte di Vincenzo De Luca perché Manfredi altro non è che l'espressione certo. sbiadita tra l'altro di Vincenzo De Luca molto in ombra eh, beh, sì è veramente ma, eh, Imbarazzante, io sarei imbarazzata al posto suo perché ci sono convegni nel quale Vincenzo De Luca dice sono io l'assessore alla cultura del sì. comune di Napoli davanti al sindaco di Napoli e il sindaco di Napoli sta zitto e non dice niente ed è il, una battuta che non fa neanche ridere la fa, le 15 liste che ha supporto di Manfredi erano state coordinate da Nello Masturzi, che ci ricordiamo che fu quello che si è comprato la sentenza a favore di De Luca, poi è stato mandato via, poi è stato ripreso, ma De Luca ha determinato la giunta a Manfredi perché gliel'ha fatta lui, non solo, il capo di gabinetto e il direttore generale, e continua a mettere, oggi ad esempio ha riciclato l'ex segretario regionale, Leo annunziata, del PD, e l'ha messa a Scabbeck che io la chiamo, Paghi tre e prendi uno, perché così funziona. Scabec, che non, non, tutti non, forse non sapranno, che è la società che si occupa della gestione dei beni culturali per la regione Campania. Quindi è, è molto difficile ovviamente fare opposizione. Noi però stiamo molto crescendo, quindi il nostro obiettivo ovviamente sono le politiche, perché le politiche sono lezioni completamente diverse dalle amministrative, e quindi noi stiamo lavorando, abbiamo un bellissimo direttivo cittadino guidato, di cui io faccio parte, guidato da Sergio Rastrelli, e stiamo aggregando molto, stiamo crescendo, figlio, pre... Antonio. figlio di, di Antonio, con una grande storia, Uh, politica. Fratelli d'Italia, e io ne sono l'espressione diretta, si sta allargando perché ha allargato il campo politico, tant'è che io vengo da una tradizione, da una storia differente e mi sono ritrovata perché Fratelli d'Italia è l'unico partito che dall'opposizione ha combattuto contro tutte le norme illiberali contro i ricatti fatti ai lavoratori, siamo stato l'unico partito che ha combattuto contro il Green Pass, il Super Green Pass, eccetera e quant'altro, esponendoci siamo un partito coerente, quello che diciamo facciamo e questo ci premia nei sondaggi. Ovvio è che le amministrative sono differenti, il nostro obiettivo sono le politiche. Se alle politiche riusciamo a raggiungere il risultato che noi eh, speriamo che è quello anche che ci danno i sondaggi e allora a quel punto avremo anche la forza per poter incidere perché oggi quando ci dicono sì ma non riuscite a fare niente eh, per fare bisogna anche governare perché se non si governa è, è difficile poter incidere realmente in un cambiamento Perfetto Alessandro io con lei volevo tornare un attimo sulla questione energetica eh, l'Italia è dipendente in i sensi e in tutti i modi sotto l'aspetto energetico, gas dall'Algeria, dalla Russia, stiamo vivendo adesso un momento drammatico, anche alla scelta dal mio punto di vista, criminale di partecipare a questa guerra vivendo a 2350 km distanti dal, dal fronte e quindi mettere un paese intero in una situazione bellica è un fatto gravissimo che si sta ripercuotendo sia sulle imprese sulle aziende ma anche sulle, sulle famiglie. Quindi noi il gas lo prendiamo eh, da questi signori che oggi hanno deciso di fare guerra. Eh, per quanto riguarda l'energia alternativa, quella là, elettrica, eh, l'energia nucleare, la compriamo dai francesi e dagli svizzeri, non siamo stati in grado di realizzare dei eh, rigassificatori. E, come faranno le imprese italiane, in modo particolare queste meridionali? Perché io la settimana scorsa, stando a Roma, nei palazzi del potere, sentivo parlare di, di eh, energia nucleare, realizzazione. E il nord immediatamente, Zaia in una sua uscita disse le faremo tutte al nord. Quindi la Campania e il sud dovrebbero essere colonia, nella colonia e, e il sottosviluppo sarà poi dominante a questo punto. Sì, allora iniziamo subito col dire una cosa, Allora, a questo momento il gas comprato all'estero costa 70 centesimi al metro cubo, il gas italiano costa 5 centesimi al metro cubo. Ecco cioè, perché non, un coefficiente abbiamo, non utilizziamo di... il gas italiano? Allora, diciamo in questo momento ci sono 752 pozzi di estrazione di gas nei mari italiani che sono per il 90% fermi, inutilizzati. 138 sono chiusi proprio, esattamente. Ma ripeto, in una puntata sono quasi passata. tutti chiusi. Allora, dato il momento congiunturale così importante, sarebbero bastati pochi mesi, pochi mesi, due, tre, mesi, quattro mesi al massimo per riattivarli e mantenere i prezzi del gas ai livelli di sei mesi fa, un anno fa, ma anche più bassi. Sì, sono scelte politiche come quella di destabilizzare la Libia impedendo che fosse messo in opera un gasdotto che andava dalla Libia all'Italia, sì, passando è. per la Sicilia, Straten. è come quello lì di, di scegliere di non utilizzare un gasdotto che magari poteva passare per la Turchia, sono delle scelte. Hanno preferito prendere quello algerino, eh, che poi è quello la russo. Quello algerino allora, quel, quel canale lì sostanzialmente già forniva l'Italia, il problema di quel canale è che oggi, quando sono usciti in televisione a sbattersi le manine in petto, per dimostrare che loro avevano realizzato un gran bel risultato tutto hanno detto tranne che i signori algerini gli hanno chiesto un incremento di, di valore de, del costo esorbitante certo. cioè, praticamente loro hanno fatto un ragionamento molto semplice se i russi te lo fanno pagare 70 centesimi al metro cubo e io sono più scemo del russo se lo vuoi me lo paghi a quei soldi te lo faccio avere immediatamente e il giorno dopo hanno aperto diciamo, le mandate e stranamente... Tutti si sono accorti che quel gas può arrivare qua tranquillamente, insomma, senza problemi di volumi. Questo è un aspetto. L'altro aspetto riguarda il nucleare: allora, sono ricadute ah, pazzesche sugli imprenditori. Sì, sono, sono ricadute pazzesche. Perché se poi pensiamo. Si parla di 400.000 aziende che chiuderanno esatto, entro il 2024. Se, se, poi, se poi pensiamo Sapete oltre questo? a questo, che dall'altra parte, no, da una mano aumenta tutto, dall'altra parte ci sono stati. Dei, diciamo, dei, dei bilanci record fatti da Leni e dei, un bilancio record fatto dalla stessa Enel che, che erano secoli che non realizzava un bilancio con un attivo di 1 miliardo e 200, 500 milioni Chissà di perché. euro da una Pa, 21 miliardi di, di, di avanzo di bilancio che ha realizzato sì. Leni sono delle cose turche quando i cittadini poi debbono avere quattro spiccioli quattro spiccioli in forma di bonus ogni tanto a su, modi. e io su questo ti volevo portare allora, ci sta eh, questo PNRR R che io sì. detesto, però c'è, però c'è e non si capisce questi soldini chi li stia gestendo, dove stiano andando, io qualcosa ho sentito, qualcosa ho letto e qua si parla di piccole ma mazzette proprio. Sì, allora, intanto ci sta... Tutta una situazione diciamo. C'è cioè un'affermazione sconvolgente sì. di Zaia Che andrebbe Zaya, veramente ho, ho Estradato Lupi, Ho sentito Lupi due giorni fa dire uh, su Radio Radicale Ok, adesso arriva questo PNRR Ma la gente non ha capito Anche perché non gli è stato detto Chiaramente che questi sono soldi a prestito Che e bisogna restituire Che pagheremo restituire. con degli interessi altissimi Non li pagheremo noi Il problema è che Ma manco loro Perché cominceranno nel 2058 Cioè praticamente Oggi si spendono, si mangiano, si realizza. magari anche i figli vedranno un po' di benefici, dopodiché i nipoti, i figli dei figli dovranno mettere mano alla tasca e restituire questa quantità enorme di soldi. Questo è diciamo, l'altro aspetto. Però c'è il piano di garanzia che ti è sfuggito. Cosa io ricordo Conte che andava a parlare con il, la cancelliera sì. tedesca e tornava con toni trionfalistici, Beh, io porterò i miliardi sì. in Italia, però non ci aveva detto che a garanzia di quei miliardi c'erano le proprietà private sì, dei cittadini, do... dei cittadini oltre aeroporti, un po' la Grecia, sì, ma, aeroporti porti porti e monumenti nazionali, quello, ma... quindi sarà toccata la proprietà privata ove mai gli italiani sì. non dovessero... Riuscire a onorare il debito, Sergio purtroppo finirà così per un motivo però cioè, non lo dice nessuno, dobbiamo dire che noi possiamo... piccola emittente regionale, queste cose c'è un dato che noi possiamo dire no? dopo 18 anni di, eh, di moneta dell'euro. Okay, sono cominciati a circolare i primi studi seri fatti da una società economica tedesca, sono stati validati dalla J.P. Morgan di Manhattan, quindi non da un privato cittadino e nemmeno da giornalisti. In 18 anni di moneta dell'euro, che cosa è successo? Che praticamente un qualunque cittadino tedesco di qualunque età, dopo 18 anni, si è trovato in tasca 23.000 euro netti in più. Addirittura i greci si sono trovati con 190 euro in più nonostante dire da, quanto, da quanti anni 18 anni no, eh no da lo, quanti anni la concetto. busta paga dei lavoratori italiani sì, in non è, è... È, tanti, è dal 90 è dal 2000 praticamente che Siamo 28 anni eh, allora andiamo un po' prima dell'euro però diciamo il dato fondamentale dell'euro è il seguente ad oggi dopo 18 anni ogni cittadino italiano di qualunque età purché vivo ci ha rimesso 73.000 euro. euro ogni cittadino italiano e i francesi ci hanno rimesso 23.000 euro. Questi sono i primi conti della serva. Per cui, se in 18 anni è successo questo e se il trend è questo qui, tra 10-15 anni ci sarà una cifra pazzesca da restituire. Noi siamo ai titoli di coda, io sì. non ti voglio interrompere. Io ti in due dicendo, minuti la questione: del una cosa veramente molto importante. Allora, proprio al volo, al volo. Ci vogliono 20 anni medi per, per cominciare a costruire, da quando si comincia a costruire una centrale nucleare occorrono 20 anni, con le tecnologie, le normative di legge europee 20. In Cina ne impiegano 10 senza nessun tipo di controllo. Okay? Quindi diciamo che se domani mattina il non governo decidesse. decidesse, impazzisce e decide di spendere 4 miliardi di euro, 8 miliardi di euro per costruire una sola centrale nucleare di piccolo taglio, quella centrale funzionerà tra 20 anni Allora la domanda è di che in programma. ti do una bella sì, 3 notizia. Sì, in programma, ma non... allora, Poi c'è un altro problema. Ogni centrale nucleare di, diciamo, di media taglia consuma dai 20 ai 30 mila litri di acqua al minuto consuma cioè non è che viene recuperata no, no, no, acqua che poi in deve Francia essere... hanno il problema che le stanno rallentando e cercano fonti d'acqua da altri posti in particolare dal sud Italia che ce l'ha attraverso il sistema delle autostrade per l'acqua loro vorrebbero intercettarle sulla base dei debiti che ha l'Italia e eventualmente portare l'acqua da loro loro hanno molta acqua il problema è o la bevono o fanno funzionare le centrali nucleari per Perfetto. far funzionare le centrali nucleari vogliono acqua da terzi Punto. niente ragazzi. Allora eh, noi eh, abbiamo buttato un pochino sul tavolo una serie di problemi che sembrano all'orecchio un po' più meno attento, ecco diciamo sconnesse fra loro. Invece sono molto collegate perché abbiamo parlato di economia territoriale, abbiamo parlato di impresa, abbiamo parlato di politica legata alle problematiche che stiamo affrontando abbiamo fatto anche analisi con l'amico e collega Alessandro Citarella eh, come stavo dicendo prima noi siamo veramente ai titoli di coda eh, proprio un telegramma positivo, abbiate pietà di me tu per il tuo settore tu per il tuo eh, io non vorrei essere al tuo posto e tu eh, farai la chiosa Prego. allora il nostro, spero che il nostro settore ritorni a rivivere il vecchio splendore perché nel nostro settore i, investire nel nostro settore è tesaurizzare i propri risparmi Presidente no, io spero solo che la cultura dei imprenditori del sud possa progredire perché molte volte nonostante ciò sono cresciute tante aziende ma spesso di gli li gestisce, rimane ancora con le vecchie mentalità. Però i nostri imprenditori quando vanno fuori sono degli elementi allora, straordinari. Tu devi sapere, qua è, Quindi chi è il si, sistema si che si forma nel è. sud, è un po' la bocconi chiaramente, ha tante caratteristiche, forse quelli là del nord sono un po' più schemati però loro fanno sistema, noi facciamo fatica a fare queste, questo ci penalizza molto. Quindi dobbiamo imparare a fare sistema. Caldoro. Eh, le tocca eh, <ride> sinteticamente, beh, che deve la, fare la politica per la, farci stare meglio, per farci be, sorridere un po'? Beh, la politica deve fare. la politica è, è, è tutto, è, qualsiasi cosa è politica. Quindi l'invito che io faccio sempre è quello: poiché della politica non si può fare a meno, cerchiamo di avere una buona politica, quindi. È, i cittadini io votano di certa i politica politici. farei volentieri a meno anche questa trasmissione anche di certa stampa, ci ma anche questa trasmissione è tutto politica qualsiasi cosa è mossa dalla politica della politica non si può fare a meno il sentimento di antipolitica ci ha visto dove ci ha portato quindi ho l'invito che faccio agli elettori, informatevi, scegliete il partito che più, nel quale più vi rispecchiate, soprattutto nel partito più coerente quello che dice e che fa. Ovviamente il mio augurio è che il nostro lavoro... Non faccio lavoro, pubblicità politica. No, è la, è la, la faccio, la, sono una donna, mi auguro, un presidente donna. donna. Alessandro, la stampa in questi ultimi 24 mesi ha, ha dato il peggio di sé. Un augurio per una stampa un po' più coerente, un po' più libera. Sì, Siamo eh, al 78 posto per libertà di stampa crollati dal 41esimo al 78. Vergognoso a livello mondiale. Sì, eh, mi auguro anche io. Questo mi auguro che si passi velocemente dal, dai fogli di carta all'online, perché veramente come dire, mi sembra che si insista. Più su una speculazione per avere fondi dallo Stato pubblici piuttosto stanno che Stanno preparando fare una legge per l'online, ti tranquillizzo subito. Ecco, già, già si sono preparati. Insomma. Vabbè, eh, io ringrazio i miei ospiti per aver accettato il nostro invito, ringrazio il Presidente De Laurentiis, il Presidente Ferrieri. La nostra dirigente politica Grazie. Alessandra Caldoro, il voi. collega ed amico Alessandro Citarella, ringrazio tutti quanti voi che avete avuto la bontà e soprattutto la pazienza di, di seguirci e di ascoltarci. Noi saremo venerdì prossimo, Dio permettendo, eh, però la settimana prossima, poiché c'è stato lo switch della nuova televisione, la nuova tecnologia, so che siete tutti quanti informati, saremo sul canale 177 e ci vedrete in una maniera spettacolare. Perché sono veramente nuove tecnologie. Viva TLA e Viva Punti di Vista. Noi ci vediamo venerdì, stessa rete, canale 177, non più 93. A venerdì prossimo, Ale. Cuore di sfogliatella.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 Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.sidelmed.it Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984,